cari amici con quel coltello che è un coltello parve cioè si, si usa soltanto per in questo caso i vegetali ci sta preparando una questo è porro chiaramente vedete si sta preparando una frittatina di porro che stasera ovviamente fa molto bene con il salmone vedremo tra un pochino ci spieghi che cos'è questa cosina qua che hai fatto, molto bella? La panatura del salmone, per il salmone. Allora, la panatura, vi andate a riguardare il video propedeutico su che tipo di pane si è lavorato perché qui sicuramente non c'è roba animale, non ci sono grassi animali. E poi che cosa c'è dentro? Prezzemolo, rosmarino, eh, timo, eh, origano, la scorza di un limone ovviamente per, eh, con la boccia edibide. Le dosi quali sono? Eh, no, a occhio, eh, queste cose qui si fanno diciamo a occhio e, um, Un po' di zenzero grattugiato Zenzero quanto? Un pezzetto, piccolo pezzetto Perché lo zenzero essendo un sapore molto forte Ecco, un pezzetto così Poi, ovvio che va a gusti Quanto sarà questo? Circa due e mezzo? Ma non, sì, ma non, non viene usato tutto quello, questo... che, quello che rimane si conserva benissimo in frigo Coperto con la pellicola per alcuni giorni Quindi si può riutilizzare anche per altre Scusate perché fanature. ogni tanto viene dito e non è per molto caro. Per un E un pizzico di sale, un po' d'olio per amalgamare. fine. La petola è quella che abbiamo cascherizzato, ricordate ieri l'altro. E una cosa molto importante: noi non i fuochi sono accesi praticamente fino a un'ora prima dell'entrata del giorno di festa perché vanno a interagire con la pausa del creato e quindi creano delle problematiche anche nel mangiare faremo un video quando spiegheremo il fatto che di, di sabato che il giorno di riposo quindi deve riposare ogni cosa in effetti eh, anche la cottura di ciò che viene mantenuto su una, una una plata vi farò vedere anche la plata poco alla volta e eh, siamo in, veramente in un, in un universo biblico di cose concrete che veramente fanno impressione comunque i fuochi vengono spenti circa un'ora prima del tramonto e con dei timer particolari invece eh, si può tranquillamente fare eh, si può tranquillamente usare per esempio questi tipi di forno con dei timer però la cottura deve avvenire comunque sempre prima della, del termine del, del giorno profano ecco benissimo vedete questo qui a fuoco medio durerà chiaramente. Per quanto fai fare, questo deve appassire, deve appassire, quindi adesso c'è una cosa fondamentale: fondamentale perché tutte le volte che si usa l'uovo bisogna fare questa procedura. Tante volte noi non la facciamo e facciamo degli errori gravissimi. State attenti: ci prende l'uovo, l'uovo ve lo, lo prenuncio, va visionato, fallo pure perché va, una volta aperto. bisogna controllare che non ci sia, nella maniera più assoluta, sangue vedete qui c'è qualcosa prova a controllare cosa c'è qui perché se c'è del sangue, il sangue non è digeribile controlla modo, perché se no l'uovo va buttato via si tiene solo il chiaro controlla che cos'è quello cos'era? una cosa piccola infinitesimale non vedo niente proviamo, a, a, proviamo, un altro, proviamo un altro uovo quindi cambiamo recipiente guardate avete visto in diretta avete visto in diretta la, eh, abbiamo trovato del sangue questa è una cosa che voi normalmente non considerate mai e invece è importante perché rende l'uovo pesantissimo e digerire del sangue credetemi è qualcosa di deleterio Vedete? anche questo è un vaso cacherizzato parve di nuovo controlliamo alla luce direi che qua possiamo procedere perfetto possiamo controllare a modo perfetto andiamo avanti ok benissimo per adesso va tutto bene avanti vediamo l'ultimo e anche qua non c'è sangue, perfetto, con sua maestà il salmone questo è il salmone norvegese vi ho già spiegato nel video propedeutico che è il salmone che non fa muta quindi non, non perde vedete, le squame, fa vedere le squame importantissimo, ecco questa è proprio la cosa più importante perché vuol dire che l'animale è assolutamente digeribile ed è assolutamente ammesso dalla dalla Cucina sana, viene, vedete viene asciugato esattamente come abbiamo fatto ieri per la carne, viene asciugato perché adesso dovrà subire un trattamento molto semplice, eh? molto elementare. Il taglio è molto buono. Che, spiegaci un po' che tipo di cos è, un filetto cos'è. Il filetto di salmone. E adesso, cosa fai? L'ho lavato, lo asciugo, poi aspetto che il forno vada in temperatura. A temperatura quanto tempo? 100 il salmone, il pesce, 180 gradi più che sufficiente Quanto tempo? un pezzo, un pezzo così, 25 minuti ma sì, non è molto grosso quindi 25 minuti è cotto sono le 6 e 25 quindi per le eh no 7. bisogna aspettare, ci vuole 5 minuti, il forno ci vuole un po' di tempo perché quel termine è massimo per l'accensione delle candele quando è? circa entro le 7 ma devo guardare entro le ah, 7 no. quindi arriviamo proprio ai limiti e limiti e limiti, eh, perché sennò no fuori. Carta, due? Carta ma io ne metto due per sicurezza ma poi questo diciamo che rimane molto... Sono circa 50 centimetri comunque da qui a qua. La panatura va messa 10 eh, minuti prima che il pesce sia cotto perché, perché altrimenti no, si brucia. Altrimenti si brucia. Quindi okay. il pesce viene cotto praticamente al naturale perché comunque è un pesce che ha i suoi grassi, di Omega 3, quindi non ha bisogno di olio, non ha bisogno di niente e poi con la panatura sopra prende il sapore alla fine della cottura ok, perfetto qua stiamo per preparare chiaramente anche, ecco già è diventato così, tutto quel porro è diventato così poco Mh, certo, l'acqua evapora nella verdura ok, <ride> va bene, dopo facciamo l'ultima parte del video, abbiamo la panatura e l'infornatura mi raccomando non superate l'orario del tramonto eccoci qua eccoci qua ma sta, sta si sta formando e poi siamo nel nella cottura mancano ancora 10 minuti poi cominciamo forse meno quanto è che ci vuole per mettere la qua no 10 minuti 10 minuti ecco allora una cosa importantissima è eh, il vino i vino e pane sono alla base, c'è il cane che scappa perché ha paura sono alla base di eh, ogni pranzo a maggior ragione il capodanno allora eh, io sto tenendo in tasca allora il vino deve essere eh, vino casher, cioè non lavorato di sabato non ci sono eh, cose strane non c'è acqua quindi non c'è neanche la, la perizia a del, del tappo non ci sono additivi, è assolutamente iperdio c'è una differenza allora, state attenti Milo Cacher può essere di due tipi Mevuscial o non mevuscial se mevuscial vuol dire che è bollito chiunque lo può aprire perché comunque si è stabilizzato cioè è stato pastorizzato quindi il problema non esiste se il vino non è Mebouchard, cioè non è bollito richiede ovviamente di uno stoccaggio particolare e, e solo alcune persone riescono a possono accedere all'apertura, perché? perché deve essere garantito il fatto che nel periodo della, potremmo dire della, della, della stasi non ci sia entrato niente, insomma io consiglio sempre di prendere quello con scritto Mebouchard, cioè bollito dopodiché stappa anche i bicchieri vengono lavati l'avete visto nella procedura al mare o al fiume si fa la teri rim e poi appena versato si deve sollevare il vino ha la possibilità di, eh, avere, di soddisfare quattro sensi di cui uno messianico non colpito dal peccato che è l'olfatto c'è solo una cosa che non viene soddisfatta ed è l'udito dei cinque sensi perché olfatto, tatto, gusto, no? il sapore, la visura, cinque sensi, quattro di sicuro ma anche il quinto il quinto è sbattere la coppa Barucca Tadonai si fa la benedizione a Dio per poter usufruire del vino Baruch Atadonai, Venom e Lecholam Volei per sei tu Signore Dio dell'Universo, Dio del Mondo, Dio dei Mondi Quello che volete, Olam in termini vari che hai creato il frutto della vita Le Chayim perfetto, ecco allora, dai spiegaci un po' Niente, la panatura viene messa sopra al Qua salmone è, messa è già quasi precotto però praticamente, no? Sì, manca ancora pochissimo 10 minuti, neanche a posto. Ecco. Poi ci rimane, rimane un pochino, che, che altezza è circa? Di cosa? Lo fai proprio molto alto? No, così, uno strato sopra, lo ricopro bene tutto, ma diciamo che va un po' a discrezione di, di, di, di, di, di chi lo prepara. Ok. Non c'è non una regola ben precisa per la panatura. Diciamo che è quasi... 40 cm, eh, ormai, adesso un po' ridotto. Sì, sì, è un po' ridotto. Certo, che è di olio? Si è accorciato un po'. Di olio non hai messo, quindi. pochissimo, è... no, no, c'è cioè solo giusto un po' nella panatura basta. Ok, direi. e quello che è rimasto? Si chiude con la pellicola e si mantiene in frigo per 3-4 giorni perfettamente. Quindi Così è sufficiente? Si, è può, usare, sì, si può usare per un'altra volta. E quanto lo tieni allora? Quanto l'hai fatto di cottura questo? Tempo? E fino adesso quanto è stato? Un quarto d'ora? Uh, quasi 20 minuti Quasi 20 minuti E a che temperatura? 180 gradi, 180-190 torna Torno in forno per altri 10 minuti scarsi sì, non brucia, brucia. Sì, non deve, non deve bruciare, non si deve bruciare del puzzo Adesso per perpetuare le luci della settimana, le luci del creato noi accendiamo la luce e quindi sosteniamo ogni altro tipo di forno di luce artificiale con la benedizione di Dio che ci ha dato questa possibilità. Il giorno del grande riposo. Ecco che allora è tutto pronto, vedete? C'è mela c'è il melograno c'è il miele di acacia c'è il pane il pane che ovviamente dentro non, non ha grassi animali e sta per arrivare il salmone quindi eh, roche Shana, Shana va a tutti e speriamo che possiate seguire questo tra qualche minuto anche nelle vostre case ciao e buon appetito ecco che sta arrivando il salmone portalo qua fai vedere un attimo lì ecco è pronto buon appetito a tutto Ciao, buon anno a tutti e signori, si